che si occupa di adozioni internazionali e sì, realizzano delle magie, cioè a dei bambini che in un momento in cui manca l'amore, manca una casa, manca una serenità, una normalità loro eh, ci tendono a produrre a questi bambini una famiglia ed è una cosa molto bella Benvenuto, buon pomeriggio, eccoci qua, prego, ah che bello, c'è anche un ospite. Prego, prego, prego, prego, <ride> se la ciò, Ciao! Eh, Benvenuto, ciao! Abbiamo un microfono per lei, non so se ce l'abbiamo, spero che.. Sì, ci arriva subito, credo di sì che l'abbiano organizzato, se no glielo diamo immediatamente, oppure parla, oppure siamo zitti e ce la facciamo. Padre qui di qua. Eh. Allora che sembra un po' una cosa delicata. Giratevi dall'altra parte. Ecco, ecco, ecco. Allora, grazie. E noi volevamo, come amici dei bambini, come Loro sono i miei nipotini sono stati adottati da mia figlia adottiva, quindi sono non adottivo. E noi volevamo consegnare un premio alla carriera a te Emanuel Frattini. Perché yeah. questo è stato il momento che del filto una mia carissima amica ha detto che nei tuoi occhi ci sono sempre gli occhi dei bambini cioè tu sei un bambino sei sempre eterno bambino e hai fatto sognare veramente milioni di bambini nel mondo ci sono tanti bambini ci sono 180 milioni di bambini abbandonati che aspettano una famiglia e tu continua a farli sognare perché questi bambini vivono ogni giorno nella speranza di poter incontrare veramente un padre o una madre e tu puoi essere per loro un ambasciatore e quindi grazie ti vogliamo dare eh, questo beh. premio e poi volevo ringraziare per la, la compagnia Arancia di sfugge le spalle la compagnia, sono un po' emozionato perché ci avete veramente fatto emozionare dai, emozionato eh, sono io eh. <ride> volevo ringraziare la compagnia Arancia io, io, prima ringrazio, ringrazio voi veramente perché credo che sia la cosa più emozionante che mi sembra mai successa prima grazie poi posso dire una cosa io volevo salutare anche la donna magnifica che è la mamma di Manuel ah. che è da qualche parte poi, posso esatto. ringraziare la compagnia Lazio perché non tutti lo sanno ma il ricavato di questo spettacolo che è le spese sarà veramente